Ciao amici, ciao, buongiorno, siamo qui. No, no, no. Siamo qui sulle pieno scusate il cappellino. Siamo qui per provare lo Snapten SP7100 che abbiamo fatto l'unboxing la settimana scorsa. Vedete qui il video, l'abbiamo messo in carica, abbiamo caricato sia il radiocomando che il drone, quindi siamo pronti per fare il primo volo di prova e vedere come si comporta effettivamente. Facciamo tutte le calibrazioni, vediamo insieme come fa a sigla caldo infernale quindi leviamo i nostri supporti e gli stick prima cosa che dobbiamo fare è armare come dire il drone quindi aprire le alette nel verso giusto quindi sempre prima i braccietti posteriori e poi i braccietti anteriori queste eliche forse ci danno un po di noia levate questa protezione altrimenti non fa contatto la batteria tolta la protezione infilate la batteria così ecco la batteria adesso fa contatto Ricordatevi di levare le pellicoline di protezione che vedete qui. Ricordatevi di levare la pellicola di protezione del, dell'ottica, vedete quella qua. Perfetto. A questo punto, teniamo premuto per qualche secondo qui, si accendono le luci e il drone a questo punto va configurato. Vedete? Sostanzialmente qui ci sono queste luci che lampeggiano. È chiaro che il drone richiede di essere configurato sia come bussola che come giroscopio. Come si fa? Posiamo un attimo il drone, accendiamo il nostro radiocomando, ricordiamoci sempre di essere sulle antenne, così dobbiamo tenere il premuto il tasto per qualche secondo vedete si lampeggia. In questo momento diciamo il radiocomando si sta connettendo al drone. Abbiamo scaricato l'applicazione, diciamo Start. È disconnesso e quindi bisogna attivare la connessione col drone ad attivare il wifi cerchiamo la rete snap lo vedete a questo punto aspettiamo che si colleghi in questo momento si è collegato torniamo nell'applicazione a questo punto va fatta la calibrazione vedete ruotiamolo in questo senso due o tre volte lui l'ha preso, adesso ruotiamo in questo senso fino a che non avvertiamo il suonino, tenendo il muso verso l'alto, eh. perfetto, il nostro drone è calibrato, perfetto, confermiamo. Ah, vedete la ricezione è buona, facciamo ruotare la telecamera, in questo momento, come sapete, lo SnapTain dialoga attraverso i wifi, quindi non c'è un dialogo attraverso un cavetto. Okay? Le luci, vedete, sono fisse. In questo momento il drone è pronto a decollare. Lo posizioniamo qui e andiamo ad attivare gli stick. Solito comando, armiamo i motori. Ecco. Vediamo l'overing del nostro SnapTain. Vedete? È buono, l'overing è buono. Sicuramente, eh? Sì, diciamo, buono, facciamo la dotazione. Eh? Sì? Abbastanza stabile, dai. Secondo me, in questo momento però non hai satelliti. In questo momento, se stesse volando in atti, come io credo, sarebbe anche troppo stabile. Devo dire, oggi non c'è vento per cui tutto farebbe pensare che sia in attimo in questo momento. Bottiamolo indietro, lo mettiamo qui. Devo dire che gli stick rispondono molto bene, vedete, molto precisi. Appena che do un piccolo colpetto lui risponde subito. Appena sollevo lo stick di sinistra, quindi do motore, lui risponde altrettanto bene. Lo stesso risponde bene se do lo stick di destra, quindi faccio il roll a destra e a sinistra. Vediamo quando si ferma. È stabile, amici di Tronach, è un buon drone. Risponde veramente molto molto bene, è un ottimo drone, possiamo dirlo subito. Ecco un altro cane, adesso Dool comincerà a bagliare. Vabbè oggi siamo un po' così ragazzi. Vediamo di fargli fare un movimento indietro. Si stabilizza, un movimento in avanti, stabilizziamolo. Buono ragazzi, ok, bene, direi facciamo di fare una piccola lampettina. Dai, ci buttiamo scendiamo, anche perché c'è gente non possiamo fare troppe cose, scendiamo dolcemente e infine adesso facciamo l'atterraggio, quindi portiamolo indietro, ci mettiamo in posizione, andiamo vicino al tavolo, ci mettiamo sopra, ecco Giucchi che ti sta spaventando, facciamo atterrare subito se no, eccolo, bene, ok atterraggio ben eseguito e adesso sentiamoci per le prime conclusioni su questa prima prova di volo Volo, prima prova di volo, spengiamo innanzitutto il drone, come sempre teniamo premuto qui fino a che non si spengono le lucine e lui si spenge, teniamo premuto e lui si spenge. Allora, secondo me un ottimo drone, un drone molto molto valido, eh, non ha preso credo il GPS, anzi perché credo sono sicuro perché il GPS dovrebbe eh, rimanere fissa questa lucina, quindi è in attimo, che vuol dire senza il controllo del GPS e questa è un'ottima cosa. Non ho avuto molto tempo di guardare il libretto di istruzioni, quindi perdonatemi se alcune cose non sono state abbastanza precise lo farò meglio la prossima volta oggi era proprio la prima impressione di volo cioè vedere come funziona abbiamo fatto il primo settaggio del drone attraverso la routine della stabilizzazione di quello che è il controllo del drone un buon drone non dico ancora ottimo perché devo vedere le altre funzioni ma sicuramente un veramente un buon drone veramente un grande passo avanti per snaptail rispetto ai droni che ho precedentemente utilizzato il controllo risponde bene gli stick reagiscono bene anche se non sono stick ovviamente di grandissima qualità almeno a vista, però avete visto che insomma sono molto sensibili e lui risponde bene. Dialoga col telefonino attraverso il wifi, poi vedremo fino a che punto arriva il segnale, ma sicuramente quel che serve per noi lo farà abbondantemente. Non abbiamo provato ancora oggi e lo faremo la prossima volta le funzioni che lui ha, la follow me, return to home. Addirittura c'è il point of interest, non abbiamo provato ancora la qualità delle riprese, lo faremo nel prossimo video. Oggi abbiamo testato semplicemente il decollo e l'overing e, e la disposta delle stick. E possiamo dire che per il momento sicuramente è ampiamente promosso. Eccolo qui. Ci ha praticamente fatto creare un incidente improvviso perché stava per uccidere il drone. Questa volta si abituerà a tutto. Snap 10 SP 7100, prima prova superata. Buona risposta al comando, discreto overing, verificheremo se era in Attimod, secondo me era in attimo perché il GPS non l'aveva preso, quindi ancora meglio. Questo risponde bene, radiocomando, abbastanza affidabile. L'immagine è leggera, ma gli stick funzionano bene. Questo è lo scopo finale. Luca, intanto mi lecca, non importa. Vi ringrazio amici, non che ci vediamo la prossima settimana. Faremo un test più approfondito, vedremo le altre funzioni. Oh, vediamo le altre funzioni. Mi saluto, alla settimana prossima. Ciao da Dronark! non l'avevi mai visto vedo eccolo qua guarda, non fa niente non, non ti morte dai